Per fortuna BuddyBank ci regala 40€. Euro. Se avete un iPhone basta scaricare l'app, registrarsi con questo codice in modo totalmente gratuito e dopo qualche giorno vi verranno accreditati ben 40 euro. Tempo totale dell'operazione 5 minuti e 28 secondi. E senza spendere soldi anche quest'anno chi odiate riceverà dei bei calzini beige.